Ciao bambini, volete stupire qualcuno con un regalo fatto con le vostre mani? Fantastico, prepariamo insieme i saponi artigianali. Per questo progetto vi occorrono base trasparente per sapone, un olio essenziale a vostra scelta, dei decori come grani di pepe, brillantini, stelline, paillette, bilancia, coltello, cucchiaino e le capentole. Stampi in silicone per cioccolatini o muffin, un pentolino grande o uno piccolo oppure una cioccolatiera, un po' d'acqua, vassoio e carta da forno, fornello e freezer. Qualche consiglio prima di cominciare. La base va tagliata in piccoli cubetti e sciolta a bagnomaria oppure con una vecchia cioccolatiera. È meglio sciogliere al massimo 150 g di base per volta perché il liquido si raffredda in fretta e rischia di fare dei brutti grumi. Per evitare la formazione di bolle, basta ruotare gentilmente il pentolino invece che mescolare. Per profumare le saponette si possono usare oli essenziali. Ne occorrono 15-20 gocce ogni 50 g di base, da regolare in base all'intensità che desiderate. Usando un solo profumo, è comodo versarlo direttamente nella base sciolta. Se invece si desiderano più profumazioni, è meglio versare l'olio negli stampini. Le decorazioni vanno messe negli stampi prima di versare la base. Potete usare brillantini, stelline, grani di pepe, fiori o foglie freschi, purché ben asciutti, o anche caffè macinato per un effetto scrub. Le saponette si possono colorare versando alcune gocce di colorante alimentare nella base sciolta e potete divertirvi a fare strati di diverso colore. Come stampi potete usare semplici bicchieri di plastica, ma gli stampi in silicone sono certamente più comodi. Attenzione, perché il profumo degli oli è molto persistente ed è meglio usare stampi vecchi o comprati apposta. A questo punto siamo pronti a cominciare. 1. Prepariamo tutto l'occorrente. 2. Tagliamo circa 150 g di base in pezzi molto piccoli. 3. Versiamo un po' d'acqua nel pentolino più grande e mettiamo i pezzetti di base nel pentolino piccolo Mettiamo il pentolino piccolo in quello grande Mettiamo le pentole sul fornello e portiamo l'acqua a bollore Lasciamo che la base si sciolga completamente Oppure usiamo una cioccolatiera 4 Mentre la base si scioglie, prepariamo gli stampi su un vassoio e mettiamo al loro interno i decori 5 Scegliamo il profumo che ci piace di più e versiamo l'olio negli stampi o nella base sciolta. 6. Se ci piace, coloriamo la base con qualche goccia di colorante alimentare. 7. Versiamo la base perfettamente sciolta negli stampi, poi mettiamo gli stampi in freezer per almeno 20 minuti. 8. Sformiamo i mini saponi su un vassoio coperto di carta da forno e conserviamoli al fresco. Ecco fatto, le saponette sono pronte, possono essere confezionate o conservate in barattoli di vetro o sottovuoto. Attenzione, si tratta di prodotti artigianali, profumo, colore e trasparenza potrebbero modificarsi nel tempo. Pronti a stupire una persona speciale? E allora, buon divertimento!